vi raccontassi la storia di come sono andata a ritirare questo pacco Voilà Oggi mi sono voluta concentrare sull'upper no? Una pasta a ragù Ho delle serie tv da consigliarvi Nuovo video, come potete vedere, sono tornata a Milano e sono tornata alla mia routine. Prima di iniziare questo video, dove vi porterò con me nelle mie varie giornate, voglio fare un unboxing perché questo è un pacco che è in casa da qualche settimana. Perché volevo fare il video dell'unboxing e non vedo l'ora di aprirlo perché voglio utilizzarlo. Si tratta di un robot aspirapolvere. Finalmente riuscirò a avere casa sempre pulita, pavimento sempre pulito e lavato. Perché questo è un robot che aspira, lava, passa la scopa e il panno e lo può fare anche tutto contemporaneamente. Questo è il Konga 5090 di Secotec e si differenzia da tutti gli altri sul mercato per la sua potenza. È potentissimo, 8000 Pascal, che a quanto pare è una bomba. Solita mise, giacca quasi seria sopra e pigiama sotto. Se vi raccontassi la storia di come sono andata a ritirare questo pacco, prendereste per matta. Praticamente chi mi ha seguito su Instagram durante l'ultimo giorno prima di partire per le vacanze, uh, sa che ho fatto un tour de force per andare a prendere il vestito e le scarpe. E le scarpe sono andata a ritirarle direttamente in sede GLS. Sì, sì, sì, più o meno lontanissimo da. cioè lontano dal centro di Milano. Sono andata il 27 dicembre con il motorino di Jimmy. 40 minuti di motorino bene, arrivo penso di ritirare soltanto le scarpe mi consegnano anche questo pacco sono riuscita a portarla a casa in motorino sembrava una matta con questa cosa dietro pericolosissimo, non lo fate però, eh, che dopo fa me l'hanno dato comunque, si presenta così sbrillicicante e adesso cerchiamo di capire come azionarlo Bello! Uh, che spazzola morbida! Meno male c'è il libro. Guida rapida, vai! Top! Lo studio un attimo e torno da voi. Allora, l'abbiamo collegato, in realtà facilissimo, basta attaccare la base e poi inserirlo. E Adesso bisogna lasciarlo caricare. Qua abbiamo gli altri serbatoi giusto? questo è quello per quando si lava anche mentre quello lì è solo aspirazione ci sono diverse spazzole. questa è quella in silicone specifica per i periodi animale questa è quella per tutte le superfici e quindi adesso dentro abbiamo la 16 che è specifico uh. per pavimenti duri Ecco, perfetto. Questo è abbastanza boh. duro. Andiamo <ride> a provarlo perché il pavimento è, è lezzo. Cioè, veramente uno schifo. Sì, facciamolo vedere, vai. Sì, guarda. Ah, Guardate la cucina. Che schifo. Oh. Che schifo. Io ieri ho passato la Io non vedevo l'ora di aprire sto, sto e robot. Se sei tornata <ride> la spirapolvere non l'hai mai cagata di striscia. Vabbè, ma c'è il, il, il robot adesso. Eh. ragazzi l'abbiamo attivato oh, oh. guarda sta pulendo tutto no l'ho attivato io con l'app e è silenziosissimo è tutto bello precisino va avanti e indietro e praticamente dal telefono io l'ho attivato mentre ero fuori ma soprattutto adesso riesco a vedere il fatto che ha mappato tutta la casa e soprattutto la parte in azzurrino è la parte che ha pulito, quindi si può, venire, si può vedere benissimo cosa ha pulito e cosa no. Spettacolo! Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video, ci troviamo a testa in giù perché sto per preparare la colazione e volevo filmarla dall'alto. Quando ero nelle Filippine facevo una colazione diversa ogni giorno e devo dire che da quando sono tornata mm, ho voglia di cambiare. Quindi oggi rispolvero una mia vecchissima ricetta, gli zouts, e ve la voglio far vedere. Zouts sta per zucchini, oats, quindi un porridge fatto con una zucchina, circa 100 grammi, grattugiata. Voilà grattugiata la zucchina adesso la faccio cuocere con dell'acqua e la metto sul fornello nel frattempo in una ciotola verso l'avena e i semi di chia io utilizzo o i semi di chia normali oppure su uh, bull powders ho trovato questi che sono già tritati. Già tritati sono più facilmente assorbibili per il nostro corpo, in quanto non deve rompere i piccoli semini e, e ad esempio, con i semi di lino non riesce. Ora che l'acqua delle zucchine si è rappresa e le zucchine sono cotte, verso 150 ml di latte bio-vegetale, anzi il mio quello che faccio io di mandorle e 80 ml di albumi fuoco alto incomincio a mescolare tutto con una frusta affinché l'albume non si solidifichi ma spumi. spumi termine tecnico altrimenti si fa una frittata a questo punto io aggiungo anche un pizzico di cannella perché ci sta sempre bene, ma poi potete aggiungere anche ad esempio la vaniglia, eccetera. Ok, quando la consistenza è così, sembra proprio una spuma, no, una spuma, quindi dai, ci piace questa maniera. Tolgo il frullino, basso il fuoco, anzi lo spengo, e aggiungo l'avena con i semi di chia. A questo punto decido se accendere di nuovo il fuoco e quindi ridurlo ancora di più farla asciugare un pochino di più oppure lasciarlo più liquido, questo dipende anche dalle proprie preferenze a me piace abbastanza denso e un po' pappone cioè deve essere un po' una pappa questo è, per me è comfort food a livelli <ride> stratosferici a me questa consistenza piace però so che c'è a chi piace più liquido quindi, zoz fatti, adesso impiattiamo. Verso il composto in una ciotola. Scusate per tutto il vapore. Per renderli ancora più cremosi, io aggiungo un cucchiaio di yogurt. I toppings ovviamente sono a piacere. Io aggiungo del melograno che sbuccio in grandi quantità e conservo in freezer e eh, scongelo un pochino prima dell'uso. Melograno è sia la parte di frutta, ma è figa perché è anche la parte super crunch, che io devo assolutamente avere sempre in ogni piatto. Un pezzettino di cioccolata, io ho questa di grezzo, ed è questo gianduglione senza zucchero, praticamente un... Questo è l'ultimo pezzo che mi è rimasto, un mega cubo di cioccolato con dentro dell'altra dell cioccolata. No, della pasta di nocciole, scusate. Qua così. Infine un cucchiaio, ino, di burro di mandorle. Voilà! Zouts, fatti. Fidatevi, provatelo, gli zucchini non si sentono assolutamente, ma donano un volume... allenamento finito, oggi vi ho portato con me per quanto possibile in un mio allenamento upper body da quando sono tornata alle vacanze sono rientrata nella routine di allenamento tranquillissimamente, La scorsa settimana ho fatto due allenamenti eh, concentrati sui glutei perché durante le vacanze è la prima cosa che mi crolla E uno soltanto sull'upper e l'ho sentito Oggi mi sono voluta concentrare sull'upper nuovamente, oggi è lunedì Principalmente a corpo libero perché adesso mi sono impuntata su questo nuovo esercizio che è la press handstand E eh, un pochino ci sto riuscendo Uh, però anche in sala pesi Solo che non sono riuscita a portarvi con me Perché è sempre incasinata oh Tornare all'utine di allenamento per me è stato abbastanza facile Perché in realtà è una cosa che proprio sentito, di cui ho sentito la mancanza mentre ero in vacanza Mentre tornare a regime Se così si può dire A livello alimentare è stato più difficile Perché ho avuto delle mancanze Durante eh, quelle nel periodo in cui ero nelle Filippine Che mi hanno fatto tornare e volere tutto. Cioè io il giorno che sono tornata volevo tornare con pizza, pasta, soprattutto verdure e quindi è stato un pochino difficile la settimana scorsa rientrare in una sorta di equilibrio dove mangio un pochino di tutto perché ero in quella fase soprattutto a livello mentale ma anche un po' fisica perché sono state settimane difficili um, in cui volevo mangiare tutto però insomma l'equilibrio come sempre, anche se no rischia di star male adesso comunque mi sono tolta tante voglie tanti desideri che, avuto, che ho, ho, ho avuto durante le vacanze e quindi ora sono tranquillissima e sono ritornata al buon vecchio caro un pochino di tutto. quindi finito questa breve discussione su uh, routine di allenamento e cibo andiamo a pranzare con pasta a ragù il ragù l'avevo fatto tantissimo tempo fa l'avevo anche filmato e ve l'avevo fatto vedere e adesso ce l'abbiamo ancora in freezer ma stiamo un po' cercando di svuotarlo per sbrinarlo eccetera quindi questa mattina l'ho tirato fuori dal freezer e l'ho semplicemente riscaldato in padella aggiungendo un pochino di passata di pomodoro ci ho scolato la pasta dentro ci ho aggiunto una montagna di parmigiano e in 5 minuti Tempo di cottura della pasta, ho usato della pasta di legumi, di piselli se non sbaglio. È pronto! Do. Questo pomeriggio lo passerò qui, seduta alla scrivania, a lavorare, il che consiste in rispondere e mettermi a pari con tutte le mail che mi sono rimaste in arretrato e creare contenuti per eh, le mie prossime video ricette che pubblicherò su Instagram soprattutto prima di lasciarvi andare però ho delle serie tv da consigliarvi voi sapete che ogni tanto mi piace consigliarvi delle serie tv e queste non sono su Netflix il che è una novità perché io le ho sempre guardate su Netflix su Netflix, piccolo inciso ho guardato eh, la seconda stagione di You, carina, abbastanza inaspettata, almeno per me, però secondo me dovrebbero evitare di fare una terza stagione perché è troppo tirata la terza stagione. Però vedremo, ci sa mai, sarà, sarà bellissima, spero. Mentre Prime Video, allora, venendo a consigliare due. Una, la prima, Modern Love. Mother Love è una miniserie, se non sbaglio sono otto episodi e sono tutti episodi singoli, quindi non sono legati fra di loro e riguardano l'amore in tutte le sue sfaccettature. In realtà sono delle storie vere e se non sbaglio sono tratte dalla colonna Love del New York Times, non so bene. E la cosa ancora più carina è che hanno fatto un podcast che si trova su Spotify dove gli autori della, uh, del trafiletto, della colonna che poi è diventata una puntata di Modern Love, raccontano in retroscena di tutta la storia perché è una storia vera e anche poi il proseguio io l'ho ascoltato di uh, un episodio quello L'amore fra anziani e è stato veramente veramente carino poi a me in particolare piacciono i video, i film le serie tv basate su storie vere perché le rendono più tangibili comunque un'altra serie tv che è quella in cui sono assolutamente infognata in questo momento è This Is Us sempre su uh, Prime Video è la storia molto ingarbugliata di una famiglia con uh, tre gemelli, di cui due gemelli e uno adottato, poi tutta la storia lì, ed è bella tutta la trama, ma è anche super interessante perché c'è un continuo ritorno al passato e al futuro, c'è cioè flashback e forward a manetta e è davvero incalzante. Se avete Amazon Prime, guardare Prime Video è gratuito, e secondo me questa è la figata rispetto a Netflix, perché su Amazon prendi due piccioni con una fava. E basta. Adesso che sono tornata dalle vacanze, voglio tornare a fare i daily vlog, solo che dovete sapere che <ride> poi vi racconterò meglio quando avrò qualcosa di chiaro nella mia vita vabbè, eh, ma al momento non reputo che la mia vita sia abbastanza interessante scusa Luna, Luna, Luna, grazie ecco, sì, si, si tiracchia di qui, perfetto avete Luna accanto, ve lo dico comunque non reputo che la mia vita sia abbastanza interessante da filmarla ogni tanto mi faccio della violenza psicologica a filmare e fare video perché dico, ma chi cacchio interessa sta roba, è talmente una cosa banale, vabbè Comunque, uh, questo è un po' il trip che ho in questo momento, ve, lo, ve ne spiegherò meglio quando avrò le, le cose un po' chiare e una soluzione al problema, perché voi sapete che a me non piace solo lamentarmi, ma mi piace lamentarmi soltanto nel momento in cui ho anche la soluzione, con voi. Per me mi lamento ogni giorno, però darvi i miei problemi addosso non mi sembra una cosa giusta, quindi um, sappiate che è un periodo un po' così, che porta avanti da due o tre mesi, però devo dire che le vacanze mi hanno assolutamente aiutato, ho avuto una specie di breakdown prima di eh, Natale, e il fatto di aver staccato completamente la testa per due settimane è stato veramente d'aiuto. Cinque minuti che parlo, ottimo, volevo chiudere questo video e renderlo breve e indolore, e invece sono pulita bomba. Bene, ciao ragazzi, grazie mille di tutto, io vi saluto e vi auguro tante belle cose noi ci vediamo al prossimo video se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento ciao ma la volete vedere Luna? Dai, la faccio salutare perché forse in questo video ancora non l'avete visto ecco era qua dietro saluta, saluta gatta, saluta ok, ok ah!